Grazie Presidente, allora parliamo di quello che oggi, quella che oggi viene definita plastic free, quindi ci dobbiamo liberare dalla plastica e voglio iniziare questo mio intervento leggendo all'aula una eh, comunicazione, una preghiera, un invito che viene rivolto eh, dalla preside dell'istituto comprensivo di una scuola eh, di Roma capitale, quindi del municipio 15 di Labbaro. Una nota che la preside invia a tutte le istituzioni, alla regione, al Roma capitale, alla sindaca, all'assessorato, alla commissione scuola e la, invita, la invia proprio oggi che oddio è arrivata qualche giorno fa, ma io ve ne posso dare lettura oggi che è la giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Stop a plastica in alimenti, consumo responsabile e amico dei nostri mari. L'attenzione alla conservazione e alla tutela dell'ambiente si concretizza con piccoli gesti. Sono quelli che le dirigenti scolastiche Cinzia Pecoraro dell'Istituto Comprensivo Via Baccano di Roma, Brigida Lombardi dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara e l'Associazione Mare Vivo, promotori della rete di scuola Plastic Free e per un futuro sostenibile, chiedono che la giornata del 12 settembre, giornata mondiale senza sacchetti di plastica, di non acquistare prodotti freschi con imballaggio di plastica di fornirsi di borse riutilizzabili per la propria spesa e di condividere tale proposta sui social con l'hashtag Plastic Free Day. L'iniziativa ha come scopo quello di insegnare un consumo responsabile e accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso, causa dell'inquinamento globale, soprattutto nei fondali dei nostri mari. L'accordo delle scuole italiane dal nome Plastic Free e per un futuro sostenibile, si affianca alla giornata internazionale istituita nel 2009 dalla Società Inglese per la conservazione dell'ecosistema marino. L'evento è realizzato dalle scuole aderenti all'iniziativa insieme all'Associazione Mare Vivo. Allora, io avevo avuto modo nel mese di marzo, più o meno, quando. Eh, diciamo si è data anche una grande rilevanza alla, al problema della plastica nei mari e quindi ai disastri in, in campo ecologico che l'uso della plastica determina nel nostro paese, nel mondo addirittura, quindi è chiaro che è un prodotto di diffusione mondiale. Avevo avuto modo di conoscere l'esperienza che la scuola di via Baccano in, una, in un lavoro capillare fatto dalla dirigente scolastica che aveva aderito appunto a questa rete con la collaborazione ovviamente dei docenti e con la collaborazione importantissima delle famiglie che hanno coinvolto ovviamente gli studenti dai più piccoli ai più grandi trattandosi di un istituto comprensivo avevo avuto modo di conoscere, dicevo, dal vivo questo tipo di esperienza e, eh, ho maturato insieme alla commissione nell'ambito della commissione l'idea di eh, trasferire eh, di mutuare questa esperienza nelle scuole di roma capitale quindi le scuole dell'infanzia eh, diciamo che di primo acchitto mi sono sentita dire ma noi nel, a roma capitale già da tempo abbiamo abolito l'utilizzo della plastica nelle mense sì è vero abbiamo abolito l'utilizzo della plastica nelle mense però il problema plastica non è riferibile solo alle mense, ma abbraccia un percorso educativo di più ampio respiro che va sì dalla mensa ma va proprio nella direzione di togliere qualunque tipo di o qualunque momento di utilizzo della plastica anche nell'arco della giornata e anche insieme alla famiglia. Per cui la necessità di coinvolgere in un percorso educativo effettuato tra insegnanti dirigenti scolastici insegnanti, alunni e famiglia perché la plastica ormai è diventata diciamo il nostro quotidiano perché è un materiale resistente quindi quando si è iniziato negli anni passati non si è pensato a quello che poi avrebbe potuto determinare nella, nella nostra vita quotidiana e quindi siamo arrivati a questa Proposta di delibera condivisa ovviamente in commissione, presentata agli uffici, elaborata con il supporto prezioso degli uffici che io non smetterò mai di ringraziare per la collaborazione che, che offrono, che offrono alla commissione scuola, dico, ovviamente anche con l'assessorato. E quindi abbiamo, pensavamo di presentare questa proposta qualche tempo fa, però gli iter burocratici amministrativi rallentano, no, quelli che possono essere le intenzioni o le buone intenzioni, ammesso che poi si riconosca una buona essere, una buona intenzione questa, e, e quindi dicevo, eh, arriviamo solo oggi ad, a discuterla e mi auguro ad approvarla. Um, Speravo di poter avviare, speravamo di poter avviare questo percorso già dal mese di settembre, in realtà dobbiamo rimandare più avanti perché l'anno scolastico è già iniziato, praticamente inizia in pratica domani, quindi dobbiamo un attimino dilatare i tempi. Che cosa vogliamo fare noi qui con questa eh, proposta di delibera che è una delibera di indirizzo? Noi vogliamo eh, far sì che nei 15 municipi di Roma Capitale si individui una, una scuola per avviare un percorso di sperimentazione, no? che è un percorso sicuramente lungo perché non è sufficiente solo, come ho detto all'inizio, eliminare o sostituire il piatto di plastica con un piatto di altro materiale, ma abituare proprio il bambino, l'alunno, lo studente, li definisco in modo tale da abbracciare no, tutte le fasce di età, quindi il bambino, l'alunno, lo studente, insieme con la collaborazione delle famiglie, a fare in modo che eh, appunto si elimini gradualmente, perché è chiaro le abitudini eh, sono di un certo tipo, sono ormai consolidate, quindi dobbiamo a un, abituarci a un percorso di questo tipo. Eh, ho discusso la, eh, delibera, la proposta di delibera in commissione. Ho invitato in commissione la preside dell'Istituto di Via Baccano, che ringrazio per la disponibilità. La preside è venuta insieme con i suoi. Uh, un gruppo di studenti con i suoi insegnanti, ovviamente un gruppo di insegnanti e un gruppo di genitori che in commissione ci hanno, mi permetto proprio di dire, educati attraverso l'esperienza che loro hanno maturato a quello che è il percorso di vita che deve essere intrapreso con una miriade di difficoltà, perché è chiaro che eh, la lattina di plastica o la bottiglia di plastica nell'erogatore eh, che, che è all'interno delle scuole va ad alterare, va, eh, crea la necessità di sostituire con altri, con altri elementi. È un percorso dif difficile, però è un percorso che deve essere in prima istanza di carattere formativo ed educativo, perché in modo tale che con il lavoro sinergico tra scuola, quindi educatore, educante... E, ehm, e famiglia si possa arrivare gradualmente all'eliminazione o alla riduzione e quindi all'apprendimento di quelle che noi definiamo le buone prassi affinché si possa dare un contributo notevole e consistente a tutelare il nostro pianeta da quello che ormai è diventato veramente un grosso pericolo. Quindi noi ehm, abbiamo elaborato una serie di indirizzi eh, che tendono ovviamente a promuovere una campagna di informazione che volta la, alla riduzione e all'eliminazione dell'utilizzo degli imballaggi di plastica nelle 15 scuole, o meglio in una scuola dei 15 municipi, poi ovviamente se le scuole sono due ben venga, non c'è un limite di questo tipo, eh, e quindi i direttori dei municipi dovranno individuare con l'aiuto ovviamente con la disponibilità delle scuole quelle che eh, possono essere eh, appunto le scuole che vogliono aderire e introdurre l'uso delle borracce, devo dire che già per l'uso delle borracce andando oltre la, i confini no, del, di una di un edificio scolastico, già ci si è un pochino orientati verso questo percorso. Voglio ricordare che anche sul mare di Ostia l'altra domenica c'è stata una distribuzione gratuita delle borracce, quindi è già un primo segnale, devo dire anche una fila interminabile di persone che hanno preso queste borracce credo in forma gratuita e di questo voglio ringraziare il municipio decimo che ha dato vita a un'iniziativa di questo tipo quindi in definitiva bisogna assolutamente ehm, abituare e fare una capillare campagna informativa che deve partire dalle scuole eh, perché la scuola forse parlo per Uh, come dire, interesse particolare no? perché ritengo che la scuola sia veramente il momento della prima formazione che noi possiamo dare a quello che sarà il cittadino di domani il cittadino di domani deve essere anche la voce presso la famiglia affinché si apprendano le, queste buone prassi. Anticipo per non intervenire successivamente che ho depositato un emendamento che va proprio nella direzione di posticipare il tempo che noi avevamo individuato in delibera, ossia non il mese di settembre ma il mese di, eh, di, di, di novembre, mi pare, ora non me lo ricordo, il mese di novembre esattamente, proprio per dare il tempo alle scuole che in questo momento sono presi dai problemi di inizio d'anno di potersi abituare o poter aderire a questo progetto che è in linea prioritaria a un progetto di tipo educativo. Ne approfitto per ringraziare tutti, ma in particolare voglio ringraziare veramente l'Istituto e la Preside, gli insegnanti e i bambini di Via Baccano che avrei voluto invitare qui in aula oggi se, e l'avrei fatto se appunto la delibera si fosse potuta discutere prima delle vacanze di Natale. So eh, la Preside è informata di questa iniziativa, quindi veramente li voglio ringraziare pubblicamente. Grazie.